Dobbiamo trovare il dominio di questa funzione. Essendoci una radice, dobbiamo imporre quello che sta dentro la radice, maggiore o uguale a 0. 13x meno 4 meno 3x alla seconda, maggiore o uguale di 0. è una disposizione di secondo grado, quindi dobbiamo trovare il delta. b è la seconda, 13 per 13, 169, meno 4ac, meno 4 per 4, 16, per 3. 48 121 x12 uguale a meno b quindi meno 13 più o meno radice di 121 11 fratto 2a quindi meno 6 avremo x1 meno 2 fratto meno 6 quindi 2 sesti Il semplificato fa un terzo x2 meno 24 fratto meno 6 cioè 24 sesti semplificato fa 4 usiamo il lice vediamo il segno della x di secondo grado e il segno della disequazione sono discordi quindi avremo le soluzioni interne a un terzo e 4. quindi un terzo 4 un terzo, minore o uguale di x, minore o uguale di 4. Metto forma di intervalli, un terzo, 4.